Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Ogni tanto nei commenti dei video mi fate uh, delle domande le cui risposte sono magari già presenti in vecchi video, uh, magari quindi su argomenti che io in vecchi video ho già spiegato. Succede ad esempio spesso con uh, nuovi iscritti che non hanno visto i vecchi video e quindi non hanno visto le spiegazioni appunto degli argomenti di cui chiedono capita quindi che io eh, rispondo eh, magari con risposte brevi e poi metto link ai video vecchi eh, specificando che si troveranno risposte più precise mi sono reso conto però che a volte abbastanza per spesso l'argomento magari è spiegato nel video, ma è contenuto insieme a tanti altri argomenti e quindi diventa difficile trovare il singolo argomento all'interno di, di un video intero. Ormai da forse un anno, forse anche di più, YouTube ha inserito nei video la possibilità di creare indici, eh, quindi di organizzare il contenuto dei video con degli indici questo sistema di youtube quindi risolve proprio il problema che ho accennato cioè trovare delle informazioni specifiche all'interno di un video che ne contiene diverse in questo video quindi vi annuncio che eh, ho lavorato per un po di tempo e ho creato gli indici per tutti i miei video fin dal primo video che ho pubblicato fino agli ultimi quindi trovate Uh, la, avete la possibilità di consultare tutti i miei video attraverso gli indici in questo modo appunto nei miei video sarà più facile trovare i singoli argomenti quindi capiterà uh, cioè sarà più facile quando io soprattutto quando rispondo appunto alle vostre domande nei commenti e faccio riferimento a un video trovare in quel video a cui faccio riferimento l'argomento a cui sto facendo riferimento ecco. a mio parere quella degli indici che ha introdotto YouTube è una grande comodità eh, proprio perché va bene appunto per trovare singoli argomenti all'interno di, di un video ma è anche comodo quando magari un video può particolarmente piacere e si vuole rivedere magari solo però una parte eh, magari non ci si ricorda un'informazione e si vuole andarla a cercare basta ricordarsi l'argomento di cui si stava parlando cercare nell'indice gli indici ovviamente hanno un titolo e il titolo cerco io di farlo eh, specifico per il tipo di argomento che tratto per chi non sapesse come funziona l'uso degli indici in Youtube non è difficile comunque faccio una, vi faccio vedere una piccola dimostrazione ok, vi faccio vedere con uno dei miei video Um, prendiamone uno a caso questo qui per esempio allora intanto per vedere se esistono uh, gli indici questo vi viene comodo uh, per altri canali perché i miei come vi ho detto ce li hanno tutti a questo punto gli indici avete due informazioni per vedere se ci sono uno è questa scritta qua questo è il titolo del primo indice. Se questa appare con questa freccettina qua vuol dire che il video ha un indice. E in più se guardate la barra del, um, di spostamento vedete che ha tanti piccoli uh, pezzettini di video separati da, da un trattino, lo vedete? Non è continua la linea, questo vuol dire che eh, ci sono i capitoli segnati dagli indici, questo giusto per capire se il video ha o non ha ehm, gli indici. Dopodiché, per vedere, per usare gli indici ci sono diversi modi. Allora, il primo modo, quello più eh, comodo, diciamo, è questo. Voi cliccate una volta. Allora, guardate lateralmente, ci sono i video consigliati eh, normalmente, insomma, eh, dipende anche dalle vostre ricerche, eccetera. Se però io schiaccio il um, premo, questo il titolo dell'indice guardate eh, lì a destra, appare una finestra. Vedete, questa finestra qua eh, che contiene tutti gli indici, eh, e qui vedete. L'indice per intero anche come ehm, titolo, eh, perché qua potrebbe essere troncato, perché potrebbe non starci come lunghezza, ma qua lo vedete intero. Dopodiché, se voi cliccate una sola volta su eh, questo link su questo che sull'indice che è attivo, vedete che qua si sta spostando la barretta di dove siamo arrivati. Faccio il click su un altro vedete che la barretta si è spostata di nuovo in questo modo vi potete spostare da un um, indice a un altro da un capitolo all'altro Ov ovviamente qui c'è una barra per vederli tutti gli indici quindi se cercate un, un particolare argomento potete guardando i titoli capire più o meno in che punto del video si trova un altro modo per vedere gli indici è guardare la descrizione del video l'intera descrizione quindi eh, bisogna cliccare su eh, il link per mostrare tutta la descrizione ed ecco qua verso la fine della descrizione la mia descrizione contiene varie informazioni utili verso la fine della descrizione c'è questo che è l'elenco degli indici e recentemente, 7-10 giorni fa, forse un paio di settimane fa, YouTube ha aggiunto anche questa, eh, questa sezione, che sono di nuovo gli indici eh, organizzati, lui li chiama capitoli, nel senso che questi sono i pezzi di video definiti dagli indici. Per scorrere questi qua c'è questa, questa freccia, questa freccettina quindi eh, avanti e indietro, anche qua si vede quasi tutto il titolo ma se è lungo, vedete, viene troncato quindi eh, quello in alto sulla destra forse è più comodo se cercate un titolo un po' lungo nel caso in cui io clicco su eh, uno di questi andiamo un po' avanti il video parte direttamente non, non ricordo, credo di non aver... il video parte direttamente in play mentre invece se io eh, clicco su uno di quelli a destra il video si sposta soltanto ma non parte vedete se io clicco si è spostato ma sta in pausa se invece io clicco su uno di questi il video parte eh... così anche se si clicca su uno di questi indici gli indici qua sono ehm, il link attivo diciamo è il punto di riferimento temporale quindi l'indice di tempo quindi se io clicco qui Pure no. parte subito cos'altro? Eh, niente direi più o meno è tutto quindi ricordate che dovete cliccare se li volete vedere nel, nel, nel nella descrizione del video dovete cliccare su il link mostra altro e scendere qui oppure sotto il video mentre invece se li volete vedere a destra dovete cliccare sulla descrizione, che adesso non si clicca più nel senso che è attiva ah beh, se la chiudo, ecco vedo qua c'è una X, se la chiudo per riattivarla mi basta cliccare di nuovo sulla, sul titolo dell'indice, vedete che è riapparsa bene direi che è tutto, sono facili da usare e sono anche comodi ok, quindi avete visto facili da usare, molto comodi eh, spero che vi possano essere utili, in questo modo anch'io quando risponderò ai vostri commenti eh, facendo riferimento ai vecchi video, eh, per me sarà più facile eh, magari addirittura eh, segnalare proprio qual è l'indice, potrei anche fare una cosa del genere eh, numericamente. Comunque spero che vi faccia piacere il lavoro che ho fatto e che vi, vi sia utile per riguardare magari vecchi video, cercare informazioni bene, direi che per questo video è tutto grazie mille di tutto quello che fate per il, per il canale ciao a tutti